di Cristologia e lo facciamo partendo proprio oggi con una nuova sezione che ha a che fare con Cristo nell'Antico Testamento. Prima di rientrare in materia, ecco i miei complimenti al professore Walter Vini e a tutto lo staff, tutti i collaboratori per il grandissimo lavoro che, che stanno facendo in, eh, insomma, in tutto questo tempo, ma in particolare Nell'ultimo periodo ci sono nuove tematiche e ci fa molto piacere che in molti vi siete iscritti. Vi invitiamo sempre a poter condividere i video tra i vostri contatti interessati alle materie bibliche e teologiche. Quindi, bene, un tempo molto produttivo e siamo contenti per, per questo. Riprendiamo dunque, allora, dicevo poco fa, vogliamo trattare la cristologia veterotestamentaria, e cioè Cristo nell'Antico Testamento, bisogna però dire che Walter sta facendo un corso che adesso è in chiaro sulla cristologia primitiva, dove lui affronta alcune delle tematiche che vedremo qui in modo più approfondito, quindi vi consiglio di seguire quel, quel corso lì. Qui affronteremo la cristologia dell'Antico Testamento in, in un modo più generale, ma sicuramente avremo tempo di considerare delle questioni molto importanti e vogliamo fare dei video, insomma, parecchi video su questo argomento. Bene, detto ciò... I primi due video, del quale questo è appunto il, il primo di essi, saranno introduttivi, quindi vedremo, eh, faremo un'introduzione al fatto della cristologia veterotestamentaria, alcuni passi importanti del Nuovo Testamento dove vediamo appunto il grande enfasi che c'è e, e vedremo di conseguenza, appunto alcuni aspetti che sono fondamentali, no? perché, come diremo, qual era la cristologia che avevano gli scrittori del Nuovo Testamento, gli Apostoli, no? era basata fortemente sull'Antico Testamento, e infatti le scritture che avevano gli Apostoli, era appunto la Bibbia ebraica, no? il Nuovo Testamento non era ancora mh, stato scritto, sapete che i libri più antichi del Nuovo Testamento, che sono le lettere di Paolo, sono state scritte insomma, tra i 50 e i 60 e, e quindi capirete che in tutto, in tutto il periodo erigmatico della proclamazione del Vangelo degli Apostoli non c'erano scritti neotestamentari e i primi sono stati quelli dell'Apostolo Paolo. Perché dico questo? Perché ovviamente eh, il grande enfasi sulla persona di Cristo era su quello che l'Antico Testamento diceva appunto del Messia. E quindi la, la mesia, messianicità di Gesù la andavano a dimostrare d'accordo a ciò che l'Antico Testamento eh, diceva appunto del Messia. Di Israele, qui bisogna dire la, la parola messia, può avere un significato più ristretto, no? dipende come uno interpreta, ma qui la interpretiamo in un modo più, più ampio, più generale. Va bene, quindi, vediamo ad esempio, nei, alcune delle predicazioni negli Atti degli Apostoli, vediamo che sono fortemente veterotestamentarie nel senso di eh, raccontare, predicare, proclamare la eh, rivelazione che Dio ha fatto per mezzo dei patriarchi, per mezzo della Nazione di Israele fino ad arrivare al culmine della venuta appunto del Messia, del Figlio di Dio, il Signore Gesù Cristo che è il climax, come molte volte abbiamo detto, di eh, la rivelazione. Quindi Detto questo, oggi vogliamo vedere un passo del, del Vangelo di Giovanni di Giovanni molto importante. Invece, nel prossimo video Dio piacendo, vedremo dei passi di Luca Luca 24. Comunque, questi sono dei versetti che abbiamo affrontato nell'introduzione, anche se in un modo molto sommario, qui vogliamo approfondire un pochettino di più questi passi importanti che ci parlano dell'importanza dell de, dello studio veterotestamentario per quanto riguarda la Cristologia. Quindi oggi vogliamo vedere alcuni passi, versetti del Vangelo di Giovanni, in particolare il capitolo 5 e Partiamo subito con la citazione del verso 39 del capitolo 5, che è, insomma, locus classicus per, per questo tema, no? E lì, sapete, il Signore Gesù sta parlando a un confronto, uno dei tanti che troviamo nel quarto Vangelo, con i giudei. E dice così, voi investigate le scritture perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Quindi Signore Gesù stesso dice lì che sono le scritture quelle che rendono testimonianza di Lui e questo è fondamentale, no? e lo scopo delle scritture è portarci a Cristo ed Egli è lì il centro di esse. Eh, su questo dobbiamo sempre dare molto enfasi. Però andiamo, andiamo a vedere al alcuni punti fondamentali di questo, di questo passo, quindi diciamo capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, versi 31 a 47. Ma prima Appunto, voglio ancora ripetere quello che ho detto eh, poco fa, e cioè Paolo, Pietro, eccetera, gli Apostoli. Quali erano le scritture che usavano per dimostrare la messianicità di Gesù? La risposta è ovvia, no? Quindi eh, bisogna, bisogna appunto stare lì a, a studiare questi passi vetro-testamentari, anche se subito dobbiamo dire che quando si parla di cristologia dell'Antico Testamento si vanno a prendere soltanto alcuni passi chiamati messianici e quindi alcune profezie. Ma qui vogliamo farlo in un modo più olistico, no? più completo, perché crediamo che la persona di Cristo è il centro di delle scritture e anche dell'Antico Testamento, del Pentateuco, come vedremo, e quindi adesso diremo qualcosa al riguardo. Allora, vediamo, ci sono qui quattro testimonianze che troviamo in questo passo di Giovanni 5:31 a 47. La prima è la testimonianza di Giovanni il Battista, o Giovanni il Testimone, come viene identificato più precisamente in questo Vangelo, dove Giovanni Battista, così conosciuto così chiamato nei Vangeli Sinottici, nel quarto Vangelo viene chiamato Giovanni il Testimone, come appunto troviamo nel, nel prologo. No? Allora, leggiamo, dice, prendiamo solo alcuni versetti, eh? Dice, vi è un altro che rende testimonianza di me, sta parlando al Signor Gesù, ovviamente. E so che la testimonianza che li rende di me è vera. Voi avete mandato a interrogare Giovanni ed egli ha reso testimonianza di me. Questi sono i versi 32 a 33, ma questa testimonianza di Giovanni il testimone o Giovanni il battista va dal verso 31 al verso 35, possiamo suddividere. Così. Invece la seconda testimonianza che troviamo è la testimonianza del Padre in questo contesto, ovviamente, e possiamo citare qui, insomma, non, eh, non citiamo tutto, ma i versi sono versi 36 a 38 e versi 41 a 44. Dice, citiamo solo alcuni versetti, le opere che il Padre mi ha dato da compiere quelle stesse opere che faccio testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Il Padre che mi ha mandato, egli stesso ha reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai udita, il suo volto non l'avete mai visto e la sua parola non dimora in voi perché non credete in colui che egli ha mandato. Quindi vediamo qui la testimonianza del Padre ma questi insomma, sono versetti molto, molto tosti, no? molto eh, profondi, ricchi di, di teologia. Però vogliamo fare alcune considerazioni e sicuramente per coloro che state seguendo la crisiologia primitiva di, del professore Vini eh, l'avrete già sentito parlare. No? A proposito, avevo già consigliato il suo libro, lo consiglio ancora, Cristologia Primitiva, dal, eh, eh, la Rivelazione del Sinai all'Io al sono Giovaneo, insomma, adesso non ricordo se il sottotitolo è esattamente così, ma comunque la Cristologia Primitiva di Walter Bini, eh, ed, è, ed è veramente un libro... Dove io ho imparato veramente tanto riguardo appunto ad affrontare la cristologia vetro testamentaria da un punto di vista più, più concreto, no? bene? Vediamo. Una cosa molto interessante è che il Signore Gesù dice ai giudei, ai giudei, ripeto, che la sua voce, la voce di Dio il Padre, voi non l'avete mai udita, il suo volto non l'avete mai visto. E qui sorge subito una domanda, quale fu la voce che udirono o di chi fu la voce che udirono allora i giudei nel Sinai e di chi videro il volto, insomma volto a che fare con, con la presenza di Dio, no? Quindi il Signore Gesù sta dicendo che voi non avete udito la sua voce, che non avete visto il suo volto. Come dobbiamo interpretare questo? Dobbiamo interpretarlo come abbiamo detto già in passato. Vi ricordate quando abbiamo insomma, l'ultima sezione di Cristologia che abbiamo fatto era Cristo il rivelatore di Dio. E quindi abbiamo detto volte che Eli è il rivelatore anche nell'Antico Testamento e quindi le rivelazioni o la maggior parte delle rivelazioni che troviamo e quindi le teofanie o meglio cristofanie o meglio ancora chiofanie cioè manifestazioni del figlio erano manifestazioni di Dio in cui eh, il figlio rivelava, e quindi il figlio che è rivelatore. Quindi vuol dire che è stato lui a rivelarsi alla nazione di Israele. Questo è molto importante perché ci apre proprio a, a, a un mondo, insomma, teologicamente... Più, più ricco, e quindi non vediamo soltanto la Cristologia nelle, in alcune profezie, no? Bensì nel, nel, nella Rivelazione vetro testamentaria nel suo insieme. E vedremo: a proposito, lo dico già, vogliamo appunto vedere la, la Cristologia vetro testamentaria, quindi Cristo nell'Antico Testamento, seguendo l'ordine della Bibbia ebraica quindi prima la Torah, il Pentateuco, poi i Neviim, i profeti e poi i Ketuvim, gli altri scritti. Va bene? Quindi questo sarà l'ordine che seguiremo in tutta questa sezione. Di conseguenza ci saranno due video, questo primo che hanno a che fare con l'introduzione e poi ci sarà ci saranno dei video dove affronteremo Cristo nel Pentateuco, Cristo nei profeti e Cristo negli altri scritti. Va bene, quindi, allora, ci facciamo ancora questa, questa domanda. A chi videro e a chi ascoltarono gli israeliti nel deserto? E qui vi rimando al video dove parlo di Cristo rivelatore di Dio, rivelatore del Padre, ma voglio citare Walter Vini appunto nel suo libro Cristologia Primitiva e adesso lo dico con il titolo completo Dalla Teofania del Sinai al Io sono giovannino. dice Walter Vini qua, commentando questo, questo versetto da questa prima affermazione alquanto lapidaria e quindi è molto tosta come abbiamo detto prima, insomma tutto questo passo del, del Vangelo di Giovanni dice possiamo evincere che il Cristo secondo Giovanni, anche qui su questo il professore Bini dà sempre molto enfasi secondo Giovanni, Cristologia secondo Giovanni, Cristologia Paulina, Sinottica e via dicendo perché ci sono diversi enfasi in ognuno degli evangelisti e anche negli altri scrittori neotestamentari. Bene, riprendo la citazione, scusate, allora, la riprendo da capo così si capisce meglio, scusate, ho voluto fare qualche appunto. Da questa prima affermazione alquanto lapidaria possiamo evincere che Cristo, secondo Giovanni, rivelava il vero Dio è sconosciuto, punto esclamativo enfatico, a Israele. Quindi Signore Gesù qua sta dicendo che è stato lui a rivelare il Dio di Israele perché egli è appunto il rivelatore ed essendo vero Dio può rivelare perfettamente le cose di Dio all'uomo come molte volte abbiamo indicato e, e questo questo è molto importante. Andiamo andiamo avanti, e qui ci sono tante cose da dire. E il tempo preme sempre. Allora, la testimonianza delle scritture, versi 39 a 40 e qui è il verso che citavamo all'inizio, dice «Voi investigate le scritture perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita». Quindi qui troviamo, dopo la testimonianza del Padre, la testimonianza delle scritture. Quindi le scritture sono quelle che portano la testimonianza al, Signor, al Signore, la testimonianza di me, dice, dice il Signore Gesù qua nel, in questi versi. Andiamo avanti e poi troviamo la quarta testimonianza, la testimonianza di Mosè. Già sapete che Mosè per, per i insomma, è il, è il numero uno, il ehm, profeta preminente, il legislatore per antonomasia, insomma... È, per loro Mosè stava al primo posto e ancora, ancora oggi è, è così. No? Tra, tra i giudei la, la rivelazione del Pentateuco ha sempre una valenza maggiore di tutto il resto dell'Antico Testamento. Questo si evince anche nelle, nelle letture sinagoga, sinagogali, no? per fare un esempio veloce. Bene, qui la testimonianza di Mosè, quindi vuol dire, guardate, eh, Mosè, in cui voi eh, ponete la vostra speranza, è stato lui a parlare e a testimoniare di me. Leggiamo, dice: Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre, c'è chi vi accusa ed è Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Infatti, se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole? Ecco, questi sono dei versi molto importanti. E quindi, voi che avete posto la vostra speranza in Mosè, sta dicendo Gesù ai Giudei, se, come potete dire di credere a Mosè? se non credete a me, perché se credeste, a me se credereste anche a me, perché? Per, poiché egli ha scritto di me. Vedete, questa è un'affermazione molto importante. E' un'affermazione molto importante perché c'è anche un forte contrasto no, nel Vangelo di Giovanni perché vuole risaltare la, la preeminenza di Cristo in quanto rivelatore che è al di sopra... Al, al, al di sopra di Mosè e al di sopra di chiunque altro Quindi, Eli dice, guardate che Mosè, egli ha scritto di me Ma come dobbiamo interpretare questa frase, egli ha scritto di me? Dobbiamo interpretarla solo che Mosè ha scritto di Gesù in Deuteronomio 18 in quel passo profetico e eh, sul profeta come Mosè Do, dobbiamo intendere questa, questa espressione soltanto riferita a, a quel verso lì e qualcuno in più, Genesi 3,15, la profezia messianica, oppure Genesi 49, le, la, la benedizione o le benedizioni di, di Giacobbe, o dobbiamo in, interpretare questo passo d'accordo a che Mosè ha scritto di Gesù in un modo olistico, completo, Totale. Questa è la giusta interpretazione e quindi vuol dire che quando mh, Mosè stava parlando del Dio di Israele stesso, di colui che si era rivelato, ecco vi consiglio di andare a vedere i video che il professore Vini ha fatto sulla cristologia primitiva dove parla dei dialoghi eh, dell'alleanza sinaitica dove dove ci sono dove Dio parla al, al, in terza persona come riferendosi a un altro ci sono diversi, diversi passi appunto dove si vede questo, questo enfasi e anche i, i, i rabbini ad esempio hanno, hanno fatto tanto tanta, e lo fanno tuttora tanta fatica a interpretare hanno dovuto inserire figure angeliche come Metatron e via dicendo, no, però adesso questo è un altro discorso. Quindi, Mosè ha scritto di lui, di Gesù. Quindi quando affrontiamo lo studio testamentario eh, riguardo alla Cristologia dobbiamo farlo nella sua interezza e nella sua intercorrelazione organica e, e quindi non prendendo soltanto alcuni versetti qui e là e dicendo questi sono dei versetti o dei passi messianici, faremo anche quello, bisogna fare anche quello, ma dobbiamo avere una visione eh, cristologica molto più ampia e molto più d'accordo al messaggio cristo-centrico delle scritture. Va bene, questo è stato il primo, primo video di questa sezione, proseguiremo, a Dio piacendo, nel prossimo vedendo il famoso passo di Luca 24, quando il Signore Risorto apparve ai discepoli sulla via di Emmaus e dopo ehm, vedremo anche e daremo ancora più importanza al fatto della predicazione apostolica incentrata eh, sull'Antico Testamento riguardo la persona di Cristo, quindi come le due cose deva, devono essere eh, correlate. No? E finisco dicendo che c'è tra i cristiani di oggi, tra gli evangelici di oggi, c'è, insomma, come posso dirlo senza usare parole un po'... Insomma, un disinteresse, insomma, perfino... Sembra che i cristiani di oggi non sono interessati allo studio dell'Antico Testamento, no? E questo è un grande problema, questo è un grandissimo problema. Quindi, in queste lezioni di Cristo nell'Antico Testamento vogliamo affrontare alcune di queste problematiche, ma... E soprattutto da, da un punto di vista positivo di vedere come Cristo è il centro delle scritture come nell'Antico Testamento troviamo appunto la rivelazione che vuole portarci a Cristo e ci sono dei germi diciamo rivelativi che poi progressivamente nell'economia della salvezza, vanno man mano aumentando fino al suo climax che è l'incarnazione del figlio di Dio. E quindi eh, la speranza, e questo lo, lo vedremo ad esempio quando citeremo di Enesi 3,15, il proto protoevangelo, la speranza dell'umanità è sempre stata... Una soltanto, la venuta di colui che doveva venire per rimettere le cose a posto, per redimere, per salvare, per riconciliare, e cioè la venuta del figlio di Dio, del Signore Gesù Cristo. Grazie per la vostra attenzione, ci vediamo a Dio piacendo nel, nel prossimo video. Ciao!